Benvenuti, buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, un'altra bellissima puntata nella casa degli imprenditori, Restart, per una ripartenza da questo periodo di acque inesplorate far conoscere nuove realtà, nuove imprese, nuove opportunità di sviluppo e di rilancio. La passione è il futuro, siamo a parlare di tecnologia, siamo a parlare di meccanica, di industria, di territorio, di imprenditori e di nuove realtà e questa sera avremo una bellissima nuova realtà del territorio. Buonasera Ilda. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri spettatori, hai detto bene Maurizio, parleremo di tecnologia. Questa sera abbiamo ospite in studio un'azienda che si occupa di connessione tra imprese e l'azienda è Mestrat SRL. Diamo il benvenuto al nostro ospite in studio, Presidente ECEO, il dottor Andrea Gilberti. Che brava, è brava la eh. Devo dire certo. che però grande riscontro sui social dell'altra puntata certo. con ENIX si è stata veramente apprezzata, <ride> veramente puntata molto particolare. tanti messaggi tra l'altro. Bene. Grazie Hilda, grazie. Però torniamo col faro sull'ospite di questa sera. È una bellissima realtà, ci tenevo tantissimo ad averla ospite a Restart perché è il simbolo di quello che è la gestione dei dati applicata al fatturato. Io lo sono un po' volgare, parlo sempre di fatturato e di, di, di ripresa per le imprese. Certamente. E queste soluzioni che ci darà adesso l'amico Andrea, Andrea ci dirà che il futuro è la gestione dei dati, vero Andrea? Dei dati, esattamente, perché Matchplat fondamentalmente è una, oggi direi una piccola e media impresa che sta crescendo perché è nata come startup pochi anni fa nel 2017, oggi siamo una quarantina di persone, circa 60 a fine anno, quindi siamo in un percorso di crescita e ci occupiamo proprio di quelle che sono le business information, quindi il mercato dei dati applicato appunto al mondo delle aziende che operano nel B2B proprio per aiutarle a sviluppare nuove relazioni di business. Allora, per chi ci sta seguendo? B2B, relazioni tra aziende, quindi io azienda cerco un'altra azienda. Questa è la soluzione ma mi ha sorvolato velocissimamente su due domande che volevo fargli fondamentali. E quanti siete? 40. Una quarantina, esatto. E poi. però entro il 2021 sarete una circa 60 persone. Cioè, adesso io vorrei soffermarmi su questo aspetto. 20 figure professionali di alto livello che vengono assorbite da un'azienda. Questi sono i segnali di restart. Questa è la ripresa, questa è l'opportunità che dà una start-up nata nel 2017 e che porterà le sue eh, collaboratori, collaboratrici a 60 un gruppo di 60 persone insomma non è una piccola realtà noi iniziamo diciamo ad avere una struttura da piccola a media impresa con poi tutte le sfide che la piccola e media impresa vuole e deve fare per crescere vi conosco vi ho visti quasi quasi quasi adesso posso dire quasi nascere sì posso Beh, di sì, di sì ehm. vi ho visti quasi nascere in per, eravate in pochi però la, la mia passione per voi è perché tanti giovani tanti giovani donne tanti giovani uomini tutti laureati tutti con grandi professionalità? Sì, diciamo che abbiamo un'età media abbastanza, abbastanza bassa, ovviamente man mano l'azienda cresce, man mano abbiamo bisogno anche di una certa seniorship e quindi anche di persone diciamo con un po' più di esperienza, però l'età media in Meshwat oggi è circa di 30 anni, quindi... Eh, Un'azienda giovane. Un giovane, dinamica. e... Lo dico per tutti, la Hilda, non dirò mai l'età della Hilda, capito chi mi sta ascoltando? Perché siamo, siamo su Sky, io. siamo su Sky, canale 810. E streaming su tutti i device, come sono bravo a dirlo, su www.weltv.eu e poi la diffusione sui social, che è molto importante, soprattutto per il, il mestiere che fa la Netzplat. Però mi soffermo ancora su questo aspetto qui che ha detto Andrea, perché ha detto mi serve anche una certa seniority, cioè l'importanza dell'esperienza e del coinvolgimento della formazione delle persone perché la condivisione delle informazioni fa crescere poi l'azienda. Quindi è vero le competenze di base, di alto livello dal punto di vista formativo, quindi universitario, quindi master, eccetera, ma serve anche l'esperienza del, del marciapiede, dell'esperienza vissuta, che va poi condivisa e trasmessa, vero? Ma condivido assolutamente, diciamo che noi siamo in un mercato molto nuovo e quindi abbiamo una tipologia di competenza soprattutto in ambito tecnico dove richiede di fatto il, il, il, delle persone giovani perché le tecnologie che usiamo sono giovani ma dall'altra parte abbiamo tutte le sfide che hanno qualsiasi tipologia di impresa che va dalla manifattura tradizionale a quella un po' più innovativa, ai servizi e via dicendo, e quindi la seniority è sicuramente un aspetto estremamente importante. Quindi io sono un'impresa del territorio che ha un problema quasi tutti hanno un problema ma questo ce l'hanno tutte le imprese, ho fatto una grande invenzione, sì. questo bellissimo aggeggio qua mi farà fare un grande fatturato, ma adesso devo venderlo. Esatto, devo trovare a chi venderlo, contatti e raccolta dati. Ma no, ho, non, ho, non ho abbastanza denaro per assumere subito un, un export manager. Le fiere, non riesco a, a trovare i fondi per, poi siamo, veniamo da questo periodo di questa brutta parola che si chiama pandemia, eh. e quindi le fiere sono saltate tutte. Come posso fare io per vendere il mio aggeggio che ho qui in mano, e trovare qualcuno che me lo compri? Beh, diciamo che colgo l'occasione della domanda per spiegare un, un po' Bene. Diciamo, a 360 gradi che, che cos'è Matchlet e che cosa offre. Di fatto, come dicevamo prima, partiamo dal concetto che, che Matchlet lavora in quelle che sono le business information, quindi il mercato delle informazioni Vediamo commerciali. Vediamo il tuo sito, eccolo qua. Esattamente. Mercato delle informazioni commerciali, che partono da, di fatto da un database, un database dove all'interno abbiamo tutte le aziende attive in tutto il mondo, quindi 300 milioni di, di aziende circa per dare un numero in 196 paesi. A queste la sfida importante è quella di capire che cosa fanno queste imprese e spesso questa attività che porta un database a diventare una ricerca di mercato viene fatta manualmente con delle figure che professionalmente vengono chiamate data analyst quindi una professionalità una persona individuale che a mano guarda i siti internet di ciascuna impresa e capisce se l'impresa è in target o meno a quello che a me serve che collegandomi un po' all'esempio che facevi prima può essere un distributore piuttosto che il cliente finale adatto per l'aggeggio faccio un esempio un po' più pratico per capire quello che ci sta dicendo che è bellissimo. Una volta c'erano le pagine gialle e Europage, eh, in cui c'erano Europage, poi siamo passati alla ricerca su internet dei miei corrispondenti, ma la marea di dati e di aziende e quali scegliere e quali andare a trovare che siano conformi al mio ah, aggeggio, eccolo qua, ah, che bel aggeggio che ho fatto, e quindi devo trovarlo. Una volta facevo così, ma adesso invece è importante... esatto è importante trovare non solo tante aziende ma le poche aziende giuste e quindi è importante da un lato avere l'accesso alle informazioni, quindi al database, ma dall'altra parte cercare delle soluzioni tecnologiche dove la tecnologia è abbinata al dato proprio per automatizzare questo questo lavoro manuale di, par di partire da 100.000 imprese e arrivare alle 15 che sono perfette per me. Ed è proprio questo il nostro core business, unire dei software di intelligenza artificiale che replicano quello che farebbe una persona guardando sito per sito e comprendendo con un'intelligenza umana se l'azienda è in target o meno con, con quello che sto cercando e quindi eh, questo ci permette di fatto di uscire sul mercato con un prodotto che è una, la possibilità di effettuare ricerche di mercato in ambito business to business, quindi con lo scopo di cercare aziende, in breve tempo risparmiando denaro e automatizzando qualsiasi tipo di, di, di processo di produzione della ricerca di mercato stessa. Certo. Quindi, Ilda, io nella tua azienda, un esempio che mi parlava prima, la Ilda mi diceva, ma sì, io ho questa azienda di elettromedicali. Hanno aperto... Esatto, Sede Rovato. Sede Rovato. Che vuole distribuire prodotti dall'altra parte del mondo. Come faccio a trovare i distributori? Come faccio a trovare i distributori? Posso accedere alla nostra piattaforma Matchplat okay. e posso fare delle richieste, di fatto, interrogare la piattaforma eh, inserendo fondamentalmente delle parole chiave una serie di informazioni che aiutano lo strumento a capire qual è la mia esigenza e lo strumento mi produrrà una lista focalizzata di nominativi eh, con cui iniziare a sviluppare una relazione di business. Ma lo faccio io dalla mia scrivania o lo fate voi questo servizio? Ma qual è la differenza? Oltre ecco. al fatto di accedere a dei dati e delle informazioni, la differenza è proprio anche quella che oggi sul mercato acquistare eh, o comunque effettuare una ricerca di mercato manualmente ha un tempo di 3-6 mesi. Quello che oggi mi è certo in grado di fare è di erogare entro la giornata lavorativa, quindi entro le otto ore, una ricerca di mercato spesso qualitativamente superiore anche perché poi automatizzando la lettura delle informazioni online riusciamo appunto a leggere una quantità quasi infinita di informazioni e quindi essere molto più precisi e esaustivi, oltre che estremamente più rapidi nell'arrivare alla soluzione e oggi direi che forse più che mai la tempistica è una è un qualcosa di estremamente importante ecco. Qui hai sentito Ida otto ore sulla mia scrivania il giorno dopo per Risparmio tempo e ottimizzo tutto quanto Quindi il tempo qui si tramuta veramente in denaro, in denaro da sei certo. mesi in otto ore In otto ore ho sulla mia scrivania una decina di nominativi di distributori per i tuoi apparecchi elettromedicali a cui corrispondono un interesse alle mie, alle mie... Diciamo che sono perfettamente in target con quello che io cerco e a cui posso abbinare una serie di altri servizi che poi facciamo, proprio anche di matching, quindi la possibilità di tramutare queste liste, questi, queste aziende target, in appuntamenti veri e propri. E quindi arrivare, di fatto un po' come il nostro slogan a portata di click, arrivare alla possibilità di entrare in contatto col mio mercato di riferimento e farlo in tempo estremamente rapido. E qua aggiungo anche un'altra un tematica, stiamo facendo l'esempio sul, sul mondo commerciale, quindi distributore o clienti, ma considerate che MatchUp può essere applicato a una, vari, a, una vari, a, una, a una varietà molto più ampia di, di relazioni B2B, perché partiamo dalla ricerca di fornitori, quindi tutto il mondo degli uffici acquisti fondamentalmente, tutto il mondo del project management, quindi la partnership industriale, il fatto di andare a collaborare con un'impresa che va a completare le mie competenze, la distribuzione, i clienti così come l'analisi della concorrenza oppure, ed è un tema abbastanza attuale, tutto il mondo del Mergent Acquisition, quindi la possibilità di andare eh, a comprare o fondere aziende tra di loro, soprattutto in questo periodo dove c'è una moltitudine di imprese, ci sono una moltitudine di imprese che hanno disponibilità liquide per acquistare aziende, eh, diciamo, industrialmente adeguate, alle, alle proprie strategie e dall'altra parte ci sono tante aziende che magari stanno subendo un periodo di crisi e possono avere beneficio ad essere inglobate all'interno di gruppi. Quindi abbiamo visto la molticipità dei servizi che può dare Matchplant. Quindi, dal merger acquisition, cioè trovo una mia eh, azienda, faccio marmellate che produce marmellate anche lei, che posso entrare nel capitale e rafforzare la mia azienda. Non per questo l'Italia non può andare, lei a fare queste, queste operazioni, aziende italiane che vadano ad acquisire. Ha detto un'altra cosa molto importante, tutta la linea dei fornitori, devo trovare al miglior prezzo, alla migliore qualità un, un fornitore affidabile per la mia filiera produttiva. Sì, diciamo che quello che è successo quest'anno e che abbiamo vissuto in prima persona è che ci siamo resi conto che Uh, spesso l'Europa e anche l'America si è resa conto che se la Cina si ferma le catene di, di valore delle aziende spesso si fermano e quindi è successo fondamentalmente durante il periodo pandemico che mol molteplici aziende ci contattassero dicendo noi siamo aperte, riceviamo ordini, ma non abbiamo il fornitore che ci dà una componente strategica e quindi abbiamo bisogno in breve tempo e non in sei mesi ma in otto ore appunto di capire al posto del fornitore americano, cinese o tedesco qualcun altro vicino territorialmente a noi che ci può fornire il prodotto alternativo e da qui poi ne nasce tutto il, diciamo, tutta la strategia anche delle aziende un po' più strutturate che iniziano a pensare e, e, e percepire i rischi di fornitura maggiormente rispetto a come le percepivano pre-pandemia e quindi iniziano a fare la lista dei propri fornitori e oltre a, a monitorarli a livello finanziario, poi andare a capire anche le logiche di backup e quindi le logiche che portano l'impresa a dire io vado avanti nella mia relazione col fornitore strategico, ma salvaguardo. La mia, il mio provvigionamento proprio lo scopo di, eh, di, di, di, di, di diciamo, avere un piano B avere un piano B avere un piano B, corretto. avere un piano B perché il mio fornitore storico potrebbe incorrere anche lui in qualche incidente di percorso oppure io non ho più il mio componente che mi serve per produrre questo macchinario che io vendo L'esempio eclatante che sappiamo non è questo il caso, però i microchip, notiamo la scarsità di microchip, di schede elettroniche in questo periodo qua e quindi questo muove tutto il mercato. Abbiamo visto ad esempio con l'incidente, a prescindere dal che c'è stato, la nave porta container che si è eh, insabbiata nel, nello stretto di Suez, cosa vuol dire la, proprio le consegne. 800 mega navi ferme e tutta la produzione ferma, quindi avere un piano B non è detto solo dal punto di vista purtroppo della pandemia, ma anche da un errore umano cosa può succedere. Quindi il piano B, l'ha detto bene prima l'amministratore delegato, è sì, il fornitore gli faccio l'aspetto finanziario, gli faccio l'aspetto valutativo, ma devo avere il suo cugino giusto? esatto e questo è applicabile di fatto per la fornitura, per la distribuzione, per i clienti per il monitoraggio dei concorrenti, oggi il mercato è estremamente dinamico eh, diciamo che eh, in, negli ultimi dieci anni anche tutto il mondo manifatturiero è un mondo che si sta evolvendo parecchio anche a livello tecnologico e quindi ne consegue tutto il mondo dell'innovazione applicata al B2B e quindi monitorare come il mio mercato si sta evolvendo è una componente estremamente... importante. Anche perché tutto quel tema della 5G che sentiamo spesso sui giornali, automazione delle, delle, dei processi produttivi, tutto quello che concerne anche questa parolaccia che si chiama manutenzione predittiva, tutto questo contesto sono dati. Quello che sta parlando adesso il nostro amico Andrea sono 0 e 1, 0 e 1 che lui traduce poi in opportunità di affari. Eccola qua, 0 e 1 che viene dato dall'informatica sì o no, lui è riuscito a trovare un'analisi completa di tutti i dati. Brava! Sì, e tra l'altro citavi prima la manutenzione predittiva, 103-4.0, certo. per esatto. dirla così, ed è interessante soprattutto sul nostro territorio, noi siamo presenti in tante piccole e medie imprese di Brescia, Bergamo, Milano, della Lombardia in generale, ed è molto interessante vedere queste ma eccellenze. Lo fermo, ah ah, ho fatto commesso un errore, dove avete sede? Porca miseria, dove ci avete allora, sede? Siamo nati a Brescia, la sede legale è ancora attualmente a Brescia, ma abbiamo la sede operativa principale. Eh, fuori dal casello di Bergamo, perché? Perché abbiamo bisogno specialmente in fase di recruiting eh, sia di tutta le, le, la parte di vendita e di marketing, sia del, della, degli uffici tecnici eh, di ampliare fondamentalmente il nostro bacino di talenti su Milano che è, una, è, una, è un importante diciamo, pool di talenti appunto, e quindi Bergamo accontenta quindi, tutta la quattro. una via di mezzo. Stanno dicendo sì. che loro si prendono l'Università di Brescia, Bergamo e arrivano a, a Milano, a Milano <ride> per prendersi i sì. migliori talenti sul mercato. Questa è la sintesi della, della e da, cosa. E da poco abbiamo aperto, da due mesi, abbiamo aperto due filiali in UK e in Germania per, per presidiare commercialmente questi due mercati. Quindi... Loro se ne sono fregati della Brexit e hanno aperto esattamente nel mercato anglosassone, perché il mercato anglosassone è un ottimo portaerei per il mercato statunitense, perché penso che arriverete là. Sì, eh, abbiamo un progetto su Cina e Stati Uniti per il 2020, 2022. Brexit per noi è un'opportunità, perché Perché ci sono tante aziende UK eh, che devono cambiare le proprie relazioni. Si sono trovate spaisate, sì. esatto. parliamoci chiaro. L'Europa, l'Inghilterra... Si dialogavano, adesso c'è questa, questa dicotomia, questo taglio, in cui aziende inglesi e aziende italiane non si parlano più e non hanno trovato più il matching. Il matching fondamentalmente, esatto. Il Ed matching? È il nome Matchmaking Platform, che è l'acronimo di Matchplate, che è il nostro nome vero. Matchmaking Platform, guardate come sono bravo a ripeterle le cose che dicono altri. Non so Non lingua. <ride> però adesso stiamo cercando di capire bene anche gli imprenditori che ci stanno seguendo anche le piccole e medie aziende possono approcciarsi non è un servizio esclusivo per le grandi imprese no assolutamente anzi la tecnologia permette proprio di andare a in qualche modo democratizzare il servizio cioè non renderlo solo eh, alla portata della grande impresa che ha anche i denari da investire ma avere una, anche un investimento economico eh, più, più accessibile in modo tale da renderlo appunto per tutti fondamentalmente per tutta la piccola e media impresa Okay, e... Si riempiono molti la bocca della piccola e media impresa, ma ricordiamo che i dati, voglio ricordarli, di Brescia, della manifattura, sono nel, nel trimestre in crescita. I dati che vengono riportati dalla stampa nazionale e locale danno questo risveglio del territorio lombardo e questo risveglio vuol dire ricerca di clienti, vuol dire ricerca di fornitori, vuol dire passione futuro ma ricerca di sviluppo, perché se c'è sviluppo, il match plant passa da 40 a 60 dipendenti e questo a casa mia vuol dire sviluppo del territorio, radici sul territorio e reddito per il territorio, perché tutte queste persone produrranno reddito e lo portano qua e lo teniamo qua e lo rinvestiamo qua, ma tornerò da lui per chiedergli una cosa sui soldi, ma la Elda continua a sollecitarmi la nostra psicologa la nostra dottoressa Agnese Scappini cioè che la regia adesso ci aiuterà l'intervento della dottoressa è sempre prezioso nella nostra trasmissione ah, perché ci dà degli spunti di riflessione molto importanti perché l'aspetto le aziende come abbiamo visto sono fatte da uomini, da persone l'aspetto psicologico è determinante soprattutto da uscendo o essendoci ancora o uscendo, io voglio dire uscendo da questo periodo la psicologia anche in ambienti complessi, come sta diventando dal punto di vista umano, Matchplant, può essere interessante ascoltare il messaggio. La regia ci aiuta, ed ecco la dottoressa. Nel mondo del lavoro è l'ambiente, si intende lo spazio fisico non solo, questo ne è una piccola parte. Per ambiente si intende la capacità di intessere relazioni nel proprio spazio lavorativo. Perché la qualità delle relazioni che si intessano nel proprio spazio lavorativo sono determinate per la qualità del mio lavoro. E allora come fare a strutturare buone relazioni nel proprio ambiente di lavoro? Innanzitutto bisogna essere capaci di chiedere, di rispondere, di trasmettere e di condividere. Per fare tutto questo è necessario che vediamo l'altro come un nostro alleato e non come un competitor che vediamo noi stessi come capaci e anche quindi capaci di non rispondere, a volte di non sapere, lo accettiamo. E così pre ci predisponiamo accanto agli altri a lavorare assieme. 60 secondi di psicologia finisce qui, alla prossima occasione. Siamo sempre di queste pillole di 60 secondi che hanno... Quanto è brava! È bravissima a condensare in 60 secondi proprio le dinamiche che ci sono all'interno delle delle aziende giovani ma che hanno dinamiche psicologiche di relazioni tra le persone, tra il team. Esatto, soprattutto eh, in un periodo dove magari è un po' più difficile anche socializzare in azienda, le mascherine sono sicuramente una, un fattore... Le di, video call! Eh, le video call, esattamente. Quindi, passare e aumentare il numero di personale molto velocemente è, una, è sicuramente una sfida da, da tenere in considerazione. La, la puntata eh. sta scorrendo velocemente, ma l'avevo interrotto, scusami, eh, ma eh, ti avevo interrotto eh, sull'Industria 4.0. Sì, sì, stavo raccontando l'Industria 4.0 proprio parlando del nostro territorio, no? perché eh, noi abbiamo, siamo ricchi, ricchissimi di, di aziende estremamente... Eh, diciamo delle eccellenze possiamo dire, anche piccole ma delle eccellenze in ambito manifatturiero e quello che stiamo proprio osservando parlando con i nostri clienti è proprio la, eh, diciamo, lo sviluppo del mondo dei dati applicato alla produzione quindi queste industrie, queste fabbriche eh, ricche, piene di, di macchinari, di automazione, di eh, manutenzione predittiva e stiamo vedendo proprio questo processo di digitalizzazione che porta l'informazione e il dato anche in tutte le logiche di mercato che sono quelle poi eh, di cui Matchpad si occupa e quindi questo percorso sicuramente sarà un percorso che può portare anche le nostre aziende italiane a essere competitive non solo a livello nazionale, ma a iniziare a essere competitive sul mercato europeo e speriamo anche extraeuropeo. Quindi Matchplot, l'alleato nel mio taschino, nel mio telefonino, nel mio, nel mio tablet, che, che può essere il mio alleato per lo sviluppo, per la ripresa, per la ripartenza o per consolidare il mio mercato. Quindi l'importanza di interpretare i dati in maniera semplice, in maniera friendly, come direbbero quelli bravi, e che mi dia l'opportunità al mio settore commerciale di avere dei riferimenti. L'imprenditore deve avere dei riferimenti chiari, precisi. Possiamo dare questo come riferimento? Assolutamente sì, deve fondamentalmente, può orientare la sua strategia e la sua operatività grazie al mondo dell'informazione in modo molto più chiaro. La Ilda mi ricordava una cosa importante. Grazie Ilda perché sennò dice eh, Maurizio, guarda che stanno facendo round di raccolta, stanno facendo un round. Appunto, raccolta dati. No, raccolto, questa volta vogliono raccogliere del, dei nuovi investitori. Siete al terzo round? Siamo al terzo round, sì, abbiamo aperto il capitale la prima volta nel 2018 con l'entrata di un investitore privato locale, eh, poi abbiamo aperto una seconda... Aumento di capitale, una seconda raccolta nel 2019 e 2021 apriamo questo terzo round. Di quanti, di quanti soldi stiamo parlando? Stiamo parlando di 3 milioni di euro e ci serviranno principalmente eh, per eh, di fatto eh, sviluppare i mercati esteri e tutta la parte commerciale, terminata un'importante un fase di sviluppo dei prodotti, eh, siamo più o meno al 50% della raccolta, terminerà a luglio e quindi ci auguriamo di avere un buon risultato. Quindi per avere questo risultato contattate l'amministratore delegato che è qua, lo vedete qua in video Andrea, una tua mail, qualcosa per un contatto privato riservato, perché insomma sono Va. cose delicate, andrea.gilberti quindi nome.cognome chiocciola il, il, il nome dell'azienda. Poi nome. potete chiedergli il contatto su LinkedIn e lo troverete lì ben presente, Assolutamente. e quindi una relazione tra imprenditori, tra investitori privati, tra che hanno un'opportunità di investire i loro denari in un'azienda dinamica del territorio che dà lavoro a persone e che dà, una un'altra parolaccia sto per dirla, redditività del mio capitale, quindi è una cosa molto importante quella che si stai dicendo, e sono contento di tenere a battesimo questo terzo round di investimento per questa dinamica impresa del territorio che siamo onorati di aver avuto qua. Assolutamente. Dai, non mancano una manciata di secondi alla chiusura della Poi puntata. Vogliamo l'occasione per dare anche i nostri contatti. Certo. Potete trovarci su Facebook alla pagina Restart, oltre la crisi, Plus italiano. Su Instagram potete contattare il nostro consulente ed educatore finanziario Maurizio Poli, e lascio anche il nostro sito internet www.yort-solution.it. Ma prima di chiudere, un'ultima domanda: i tuoi riferimenti dell'azienda, il sito, il numero di telefono? So che un amministratore delegato non dovrebbe fare questo, dovevi farlo io, però la comunicazione che è efficace questa sera, che hai dato, trasmesso perfettamente i concetti di Management, lascio la parola a te per dare i riferimenti alle imprese del territorio. Assolutamente, se scrivete Matchplat su Google o su Motore di ricerca sicuramente vi esce, altrimenti www.matchplat.com matchplat come match... Come, come incontro, plat come platform, tutto attaccato. Avete una, una parola, un guido di battaglia, una frase dell'azienda, dell c'è qualche slogan vostro? Il nostro slogan è il tuo mercato B2B a portata di click perché vogliamo aiutare tutte le imprese in ambito B2B con un semplice click a entrare in contatto con il loro partner futuro. Un'altra entusiasmante puntata si conclude, saluta Ilda, saluti. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18.30. Buona, Buona serata. Buona serata, grazie.